Buonasera a tutti, diamo inizio a questa sessione eh, di questa seconda giornata di questo importante eh, convegno di studi eh, dedicato all'Adriatico, la Grande Guerra, Frontiere, Memorie e Orizzonti. E proprio in materia di memoria eh, vorrei eh, diciamo dare spazio a un fuori programma, ma sempre eh, Piacevole, con il professor Sabino De Nigris, bene, dottore, professore, quello che sia, ricercatore della, di questa fondazione, della fondazione di Vagno che organizza questo convegno, che eh, farà questa sua breve eh, relazione o un, semplicemente uno spunto di riflessione sull'esperienza eh, di alcuni concittadini, i suoi concittadini turesi nella, eh, nella Grande Guerra. Per sottolineare quello che è stato diciamo, l'elemento sostanziale di questo conflitto, che è stato sì conflitto di tecnologie, conflitto di grandi potenze, ma è stato soprattutto conflitto di uomini. Prego Sabino. Buonasera, ecco io vi farò una stringatissima comunicazione su... La comunicazione si chiama, ha dato un nome provvisorio, segnare il passo Turi e i Turesi nella Grande Guerra. Praticamente noi parliamo sempre della Grande Guerra come un fatto epico che ha coinvolto, si sente? Ah che ha coinvolto milioni di uomini, infatti pensiamo che l'Italia si è mobilita con circa 4 milioni di uomini, avendo poi 600.000 morti, 1 milione di feriti e una distruzione di paesi del Veneto e della, del, del Trentino e del Friuli. Ora che cosa voglio apportare a questa discussione? Il, il sacrificio sia in termini di vite umane che di alimentazione che subirono le popolazioni. Turi era un paese praticamente che aveva una, una popolazione di 7.000 abitanti, e aveva votato nel 1914 ed era stato un po' allontanato il notabilato, dalle, il notabilato dalle, dalla cosa pubblica con giovani più eh, con idee ribelli, ma non di più, per ehm, cambiare un po' l'area amministrativa a Turi. Ecco, il problema è questo, ci fu una lite, una lite diciamo un confronto aspro tra il, tra il vecchio sindaco e il nuovo giovane di 26 anni, il ragionier Raffaele Orlandi, che presi in mano la situazione del Comune. Lui diventò sindaco per tre anni lavorò per i problemi dell'alimentazione della nonna infatti, e dei sussidi. Questa politica gli procurò qualche inimicizia, infatti dopo tre anni fu allontanato. Ma vediamo in breve sintesi che cosa fu Turi. Turi si attivò quando ci furono i profughi del 1917 dopo Caporetto, eh, ebbe 85 morti ebbe 60-70 feriti, per l'epoca furono parecchi, ma gli anni più duri furono il 17 e il 18 quando la, la, i morti furono 50, mentre i primi, i primi sei mesi di guerra nel 17 fu, nel, sei, nel 15 furono appena, di, appena furono parecchi 16. Ecco, e poi il patto annonario si misero dei calmieri, ma i calmieri non calmavano niente perché ci furono dei, degli imboscamenti e pertanto il sindaco si attivò, ma il problema principale fu che eh, il problema amministrativo, la lite nel, nel comune, comportò anche disagi per la popolazione. Io eh, farò questa comunicazione più completa, così potete leggerla, Tenete presente che in pochi minuti non si poteva più di più di dire che Turi al pari di tanti migliaia di comuni ebbero morti, però chi combatte la bella battaglia con i contadini. Grazie. Grazie a Sabino, questo breve ma pur sempre importante contributo. Chiamo qui a fianco a me il primo relatore di questa sessione, il primo relatore in programma, anche se il secondo, Professor Alberto Basciani. Eccolo qui. Che presenterà un, un contributo dal titolo L'Adriatico degli Asburgo Realtà e obiettivi dell'Austria-Ungheria dell scusate, in Adriatico tra prima Novecento e Grande Guerra. Do subito la parola a lui per non sprecare tempo preziosissimo. Grazie Osario. Buonasera a tutti. Quindi eh, dalla prima guerra mondiale, adesso torniamo un po' eh, indietro negli anni appunto che, e nei decenni che precedettero la guerra. Ora, eh, nell'immaginario collettivo anche di eh, molti colti eh, lettori di storia, le vicende eh, degli Asburgo, e quindi eh, dopo il 1867, più correttamente, eh, dell'Austria-Ungheria, sono legate alle, eh, alle regioni centrali eh, d'Europa, eh, la Stiria, la Moravia, la Galizia, la Transilvania, ai grandi fiumi come il Danubio, la Morava, ehm, alle catene montuose come i Carpazi, a queste città barocche eh, come Praga o eh, altre, eh, a città come Budapest. L'Adriatico, pare quasi non avere diritto di eh, esistenza eh, in questo contesto, eppure all'indomani del trattato di Campoformio dell'ottobre del 1797 e soprattutto dopo la definitiva sconfitta di eh, Napoleone Bonaparte, l'Austria entrando in possesso di Venezia e dei domini adriatici della Serenissima, eh, possiamo dire che era diventata anch'essa una potenza eh, adriatica, anzi, eh, in considerazione della debolezza degli stati italiani eh, preunitari, eh, della sempre più accentuata decadenza dell'impero ottomano, di fatto l'Austria era diventata la potenza dominante in Adriatico. Come vedremo ben presto ehm, l'Adriatico però divenne anche lo specchio delle contraddizioni di questo grande impero che come scrisse una volta lo storico inglese Taylor si estendeva in maniera del tutto disordinata dalla Svizzera fino alla Turchia e che comunque fu in grado di sopravvivere nonostante una serie di tensioni interne eh, fino al, alla fine del 1918 la stregua di potenze eh, in apparenza molto più quotate. Eh, indubbiamente... Eh, nonostante la pur comprensibile eh, eh, vulgata risorgimentale italiana, nei domini degli Asburgo la nazionalità italiana era eh, tra quelle dominanti. Fondamentalmente gli storici li dividono tra quelle eh, dominanti e quelle non dominanti. Quella italiana è considerata eh, una delle eh, nazionalità dominanti dell'impero. E questo è ancora più vero se allontanandoci dal, eh, dalla pianura padana eh, ci spostiamo verso il mare. L'avvicendamento tra il dominio veneziano e quello ehm, austriaco in Dalmazia, ma anche eh, in Istria, fu vissuto eh, tra l'altro come eh, tutt'altro che come un dramma dalle, eh, dalle classi abbienti e nobiliari eh, italiane di quei luoghi. Al contrario, l'arrivo eh, di, di un dominio forte come quello di Vienna eh, parve una buona garanzia di eh, continuità forse migliore di quanto avrebbe potuto fare l'ormai claudicante dominio veneziano. Per le famiglie patrizie e imprenditoriali italiane della Dalmazia e dell'Istria, sia pur con qualche riserva, l'avvento del dominio asburgico sembrò indicare l'avvio di una nuova fase di espansione economica, L'Austria, contemporaneamente potenza italiana, adriatica e balcanica, avrebbe potuto rilanciare il ruolo di ponte del litorale dalmata tra occidente e oriente. Sappiamo tuttavia che si trattò di una eh, illusione destinata a durare soltanto lo spazio di qualche, eh, di qualche anno. E, mh, gli assetti politici, economici e fin anche gli aspetti culturali eh, dell'Europa variavano molto più velocemente e molto più in profondità di, quando, di quanto le puragili e determinate borghesie eh, locali potessero star eh, loro dietro. Se da un lato la sconfitta navale di Lissa non solo rappresentò una bruciante umiliazione per il eh, giovane regno d'Italia eh, da un lato, però dall'altro sembrò mettere in chiaro eh, da parte di Vienna come nonostante tutto l'Adriatico restava eh, un mare asburgico. Eppure non era così, eh, o quantomeno l'Italia dopo essersi leccata le ferite eh, di questa eh, sfortunata, eh, almeno dal punto di vista dei risultati bellici, eh, guerra d'indipendenza, indipendenza, diede subito a intendere come proprio l'Adriatico dovesse essere una delle direttrici della politica estera eh, di Roma e del resto non poteva essere eh, altrimenti. Ehm, e infatti le vittorie terrestri e navali ottenute dall'Austria contro l'Italia non evitarono la generale sconfitta austriaca in guerra, con le conseguenze eh, all'interno dell'impero che insomma, conosciamo, eh, conosciamo bene, no? eh, a cominciare con la perdita eh, del Veneto e poi eh, eh, altre ancora. Eh, altre importanti ripercussioni eh, produsse eh, quella che gli storici conoscono chiamano la seconda crisi d'Oriente, eh, appunto che si originò in Bosnia e Herzegovina nel 1875 e poi terminò con il congresso di Berlino del 1878. Eh, ebbe molte ripercussioni in tutto il bacino Adriatico eh, e anche sui domini diretti del, dell'Austria. Dell allo stesso tempo, eh, eh, la battaglia di Lys, eh, dunque, eh, aspettate che ho perso, dunque, eh, eh, quello che è importante è che eh, eh, la battaglia di Lis per gli equilibri in, in Adriatico-Orientale eh, ha rappresentato, secondo gli storici, un punto di non ritorno, una vera e propria eh, frattura culturale eh, adriatica. La polarizzazione tra gli italiani e gli slavi eh, non avrebbe fatto altro che aumentare negli anni, <coughs> negli anni seguenti, e, eh, in tutte le città eh, della Dalmazia eh, ma, e in tutte le città eh, dell'Istria E eh, avrebbe, eh, sarebbe aumentata eh, anche nel corso del Novecento. Certamente eh, fino alla Prima Guerra Mondiale la comunità italiana Giuliano Dalmata avrebbe conosciuto momenti anche di grossa eh, espansione, anche momenti se vogliamo esaltanti, ma nel complesso eh, per una serie di ragioni eh, politiche, economiche, sociali e anche demografiche che qui naturalmente non possiamo, eh, non possiamo approfondire, l'italianità fu costretta a un progressivo ridimensionamento. Da quel momento, come ha scritto qualcuno, eh, si trattò da parte italiana di una battaglia ritirata, una battaglia di retroguardia eh, lenta, tenace, eh, in cui però il terreno veniva ceduto, sia pur eh, con, molta, eh, con molta resistenza. Di fatto... I decenni che separano lo scoppio della prima guerra mondiale rappresentarono per il bacino adriatico un'epoca di fortissimo confronto gioca giocato su più piani. Le città e i territori estriani e dalmati videro la crescita esponenziale di un conflitto etnico-politico eh, importante e dall'altro lato videro anche... Eh, la crescita di una eh, competizione molto molto forte tra laustria Ungheria e l'Italia eh, nonostante la formale alleanza politico-militare che univa eh, i due paesi un conflitto eh, che, che non era soltanto politico ma appunto come ho detto anche diploma diplomatico, commerciale che aveva nel Montenegro e in Albania eh, due punti essenziali di scontro Ben lungi dal sistemare eh, eh, mh, le cose, la conquista della Bosnia-Herzegovina da parte dell'Austria nel 1877 eh, le complicò eh, anche, e solo in apparenza essa aveva eh, essa aveva la, la conquista di questa regione aveva rinsaldato la posizione della duplice monarchia eh, sul versante eh, balcanico adriatico le incursioni italiane oltre adriatico, eh, per esempio la nascita della compagnia di Antivari, la fondazione di scuole in Albania, la fondazione di un network di, di sedi diplomatiche, vennero vissute dalle eh, classi dirigenti austro-ungariche come un vero e proprio eh, affronto. Anzi, una, eh, vennero vissute come una vera e propria molesta intrusione su un quadrante geopolitico considerato peculiare e legittima sfera di influenza eh, eh, dell'aquila eh, bicipite. Da questo punto di vista il confronto sembrò eh, progressivamente spostarsi eh, sulle coste dell'Albania. La città portuale di Valona, che pareva rappresentare per la potenza che l'avesse occupato la garanzia di poter controllare l'Adriatico eh, da origine, e che secondo molti osservatori dell'epoca, eh, eh, come ci ha ricordato eh, eh, anche il grande storico dell'impero austro Arthur May, rappresentava l'equivalente della posizione di Calais nei riguardi della Dover italiana, cioè il porto di Brindisi. Mi pare che qualche studio abbia cominciato finalmente a mettere nel giusto rilievo quello che giustamente qualcuno ha considerato l'ossessione di Valona da parte dell'Austria-Ungheria, sempre più invischiata nelle contraddizioni di una politica frenetica tanto sul versante balcanico che su quello adriatico, in cui l'aggressività nascondeva però anche una certa povertà nelle soluzioni di volta in volta sperimentate. Per i vertici politici e militari austro-ungarici, l'eventualità di una penetrazione italiana in Albania e ancora di più la conquista di Valona era qualcosa, era un'eventualità un che andava scongiurata ad ogni costo. Nel caso tale incubo si fosse avverato, questo avrebbe significato che per la prima volta nei tempi dell'impero Roma, eh, romano una potenza sarebbe stata in grado di controllare i due punti d'ingresso eh, dell'Adriatico, con conseguenze nefaste eh, per le capacità eh, di azione, per esempio della navigazione austriaca senza contare poi i riflessi economici che ciò avrebbe significato, che in caso di guerra e col trascorrere degli anni una guerra tra Roma e Vienna nonostante l'alleanza sembrava sempre più eh, probab probabile, eh, solo con gravi rischi l'imperial regia marina avrebbe potuto cercare di rompere il blocco per inoltrarsi nel eh, Mediterraneo né ehm, appariva ipotesi meno allarmante i guai che gli italiani avrebbero potuto portare nel cuore dei Balcani attraverso una rete ferroviaria costruita ad hoc. Furono queste quindi le premesse politiche più importanti eh, per, far, eh, per far sì che la duplice monarchia agisse febbrilmente sul versante adriatico per cercare di ricacciare indietro le ambizioni del giovane regno d'Italia. Nell'ottica di Vienna, l'esclusione dell'Italia dalle sponde orientali dell'Adriatico era diventata una questione di cruciale importanza. Tale assioma non era confinato soltanto nelle ovattate stanze della corte, del governo, dell'esercito, ma veniva rilanciato con grande enfasi anche dalla stampa, anche tra influenti circoli culturali ed economici. Dunque, a dispetto delle grandiose manovre che si svolgevano in tutte le province, ma in quelle centrali dell'impero, dei legami sempre più stretti della Germania, con le relazioni, delle relazioni sempre più tese con la Russia e dal 1903 la situazione di virtuale guerra fredda con la Serbia, l'Adriatico era diventato un settore decisivo per lo sviluppo della potenza austro-ungarica dove, è bene ribadire, l'incognita eh, rappresentata dal futuro dell'Albania divenne una delle sfide principali cui la diplomazia austro-ungarica fu chiamata a dare una risposta. Nell'ottica di Vienna, la soluzione ideale, almeno per alcuni anni, sarebbe stata la sopravvivenza del dominio ottomano. Tuttavia, la situazione di endemica anarchia che ormai avviluppava i villayette, cioè le province albanesi dell'impero ottomano, per non parlare dei bellicosi piani di espansione delle potenze balcaniche locali, della Serbia, della Bulgaria, eccetera, rendeva questo progetto eh, piuttosto irrealistico e dunque. Inse l'Austria-Ungheria a cercare una difficile intesa con l'Italia sul futuro albanese, mentre allo stesso tempo tentava di mantenere un occhio vigile sul sempre, sui sempre più vasti progetti di espansione economica e commerciale che nel frattempo Roma aveva imbastito per esempio nel vicino Montenegro. Insomma, nonostante l'ottimismo che ancora nel 1904 il, eh, Goluchowski, questo grande eh, eh, premier austro-ungarico, metteva eh, in mostra, la realtà era che gli interessi italiani e austro-ungarici erano del tutto inconciliabili e proprio l'Adriatico, sia quello orientale che quello meridionale, erano lo specchio di questo difficile tornante della politica eh, austriaca. Le azioni in Albania e Montenegro non erano fine a se stesse ma rappresentavano le promettenti basi di un'ulteriore espansione progettata dall'Italia nei Balcani e di fatto nel corso del mandato del ministro degli esteri italiano Tommaso Tittoni L'Italia, riprendendo un vecchio piano del ministro Prinetti, eh, Prinetti riprese ad agire con veemenza eh, con il resto, eh, eh, per esempio, degli stati balcanici, cercando accordi con la Serbia, con la Bulgaria e incitandoli a collaborare tra di loro. Eh, nel 1906 ci fu un, una, un, importante, un, un importante scambio di visite tra il re di Grecia e Vittorio Emanuele III, che non lasciò per niente indifferente Vienna. Quella che a Vienna era definita l'ossessione italiana eh, ad essere dappertutto, eh, a cercare di contare dappertutto, rischiava di compromettere o quantomeno rischiava di complicare l'azione adriatico-balcanica della duplice monarchia che temeva dopo la perdita dell'influenza sulla Serbia di patire un altrettanto grave smacco anche in Montenegro. Nel 1906 l'ambasciatore eh, tedesco eh, a Vienna scrisse un rapporto estremamente preoccupato sulla situazione interna dell'alleato e disse che l'unica cosa che sembrava mettere d'accordo tutti a Vienna era la necessità di una guerra contro l'Italia e, e, e lui scrisse soltanto una guerra contro l'Italia sarebbe veramente popolare nella monarchia asburgica. A dire il vero, una certa irritazione nei confronti dell'Italia manifestava anche il Kaiser Guglielmo II, che accusava appunto l'Italia di intorbidare le acque della politica internazionale e di aver inventato in maniera del tutto strumentale la questione albanese. Proprio la presenza di un intreccio così difficile da districare fece sì che le elite viennesi cercassero di tenere su due piani separati, su due piani completamente distinti, la competizione in Adriatico Meridionale con l'Italia e l'accentuarsi in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia delle tensioni di natura etnica e nazionale. Anzi, nell'ottica di Vienna sarebbe stato decisivo evitare a ogni modo che queste due questioni convergessero, diventando una potente arma nelle, armi, nelle, nelle mani degli infidi alleati italiani. Non era certo una questione eh, da poco conto e eh, gli studi eh, decisivi di Luciano Monzali hanno messo in evidenza come il costante retramento dell'italianità, per esempio in tutto il territorio della Dalmazia, fosse stato prima ancora che un processo demografico, sociale, un fenomeno eminentemente politico che poi sarebbe giunto eh, a piena maturazione, a pieno compimento soltanto nel corso degli anni tra le due guerre mondiali. Diversamente andarono le cose in Istria, dove una serie di fattori permisero alla comunità italiana di mantenere una posizione di primo piano, al prezzo però di uno scontro sempre più violento eh, con i movimenti che si facevano portavoce delle istanze, eh, delle popolazioni slave. Come emerge eh, bene dalla ricostruzione che pochi anni fa ci ha consegnato un altro grande storico dell'Adriatico, cioè Gidio Ivetic, Vienna cercava disperatamente di manovrare per arrivare a una soluzione di compromesso tra i partiti italiani e quelli slavi, con risultati però non sempre eh, ottimi, anzi con risultati spesso discutibili. Alla vigilia della prima guerra mondiale anche in Istria si viveva una situazione di forte polarizzazione politica, caratterizzata da una contrapposizione ormai insanabile, direi quasi violenta, tra le stanze dei partiti italiani e quelle dei partiti slavi. La politica internazionale non restava certo, certo esclusa da questi, eh, da questi giochi politici, le terre a est di Venezia restavano sempre una del, eh, delle terre redente da, rico da ricondurre prima o poi entro i confini della madrepatria e in particolare dalla fine del XIX secolo e negli anni eh, seguenti l'interventismo di Roma non fece altro che aumentare, sia pur mascherato ma in realtà neppure troppo mascherato sotto le vesti dell'azione della società Dante Alighieri. A differenza del passato però questa volta Vienna si mosse con maggior prudenza, quasi direi con circospezione. Nell'Adriatico orientale l'irriquitezza italiana era un problema secondario rispetto, rispetto ormai alla, al vigore, alla virulenza assunta dal movimento slato che ormai eh, percorreva nuove e per Vienna molto preoccupanti strade, quali per esempio il legame eh, sempre più stretto con il nazionalismo serbo e quindi con lo jugoslavismo. Dunque non era il caso per l'impero austro-ungarico di esasperare ulteriormente il confronto con il già difficile alleato italiano e di allargarlo su nuovi fronti. Vale la pena di ricordare come dal punto di vista economico questi anni in Adriatico vedevano una competizione serrata tra l'Italia e l'Austria-Ungheria. La nascita come si è accennata in precedenza della compagnia di Antivari con la penetrazione economica italiana in Montenegro, l'accentuazione della presenza italiana in Albania eh, e dopo il 1908 eh, il tentativo di Roma di coordinarsi con la Russia nelle vicende balcaniche rappresentavano ormai dei, dei, dei segnali molto molto chiari. Per la politica estera italiana lo spazio adriatico, il progetto sia pur utopico della rinascita di un sinus veneticus, era diventato uno degli obiettivi dell'azione esterna di Roma e della sua ricerca di affermazione quale grande potenza nel concerto delle nazioni. Proprio la crisi balcanica del 1908 segna, fino allo scoppio della prima guerra mondiale, se non la unica, certamente uno degli snodi decisivi dei rapporti italo-austriaci. Eh, noi è molto conosciuto il discorso alla Camera dell'ex presidente del Consiglio italiano Fortis, che affermò che l'Italia era tranquilla e l'unica cosa che doveva temere era una guerra contro il suo alleato. E chiaramente, pur non nominandolo, pensava all'Austria-Ungheria. A Vienna. Si viveva una situazione del tutto simile, gli atteggiamenti non erano troppo differenti eh, tra le classi dirigenti appunto, della, della capitale, conosciamo bene eh, le considerazioni del capo di stato maggiore dell'esercito austro-ungarico Conrad von Hotzendorf che auspicava assieme a una guerra preventiva con la Serbia un'altra guerra preventiva contro, eh, contro l'Italia, eh, ma in realtà eh, mh, i sentimenti italofobi di Conrad eh, eh, erano... Eh, mh, Ehm, erano esemplari di una, di una anti-italianità ben diffusa in tutta la duplice eh, monarchia. E, e, e, e, tante, e in quest'ottica ci appare significativa la decisa politica di riarmo navale promossa proprio all'inizio del, del, del Novecento della duplice monarchia sotto la supervisione e l'incidimento al trono del, eh, del, de, dell'erede eh, eh, al trono appunto, Francesco Ferdinando, il quale nel 1913 eh, fu nominato ispettore generale della Marina da Guerra dell'Austria-Ungheria. Non si trattava più soltanto quindi di mettere mano al rafforzamento delle difese costiere, di rinsaldare le vecchie navi da guerra, ma di costruire un'autonoma, moderna e aggressiva forza d'assalto marina. Qualcuno ha scritto che l'erede al trono, Francesco Ferdinando, mostrava con la divisa da d'ammiraglio più consapevolezza e più capacità di quante non ne mostrasse con la feluca da, da politico. Eh, in questo caso, la diffidenza nutrita nei confronti degli italiani costituì un pungolo importante per superare le resistenze degli ambienti finanziari, politici eh, e anche da parte della Corte e eh, per promuovere appunto un deciso eh, programma di riarmo navale. Nel 1909, superando le resistenze di Arendt, Fu dato un nuovo impulso al rafforzamento della flotta eh, da guerra austriaca che prevedeva la messa in servizio di ben quattro corazzate nei prossimi quattro anni e addirittura le prime due supercorazzate, la Viribus eh, Unitis e la Dekenthof, furono impostate prima ancora che il Parlamento stanziasse i relativi fondi. Questa svolta militare ebbe un significativo riflesso anche su una parte della società dell'impero, per esempio questi furono gli anni in cui si diffuse in tutta l'Austria-Ungheria la moda marinara, ma ancora più significativa, eh, moltissimi giovani si iscrissero all'associazione um, all per la flotta austriaca fondata appunto nel 1904 che aveva una, flotta, una, una forte impronta anti-italiana. Naturalmente ancora più importanti furono le conseguenze politiche, dal 1904 la marina da guerra austro-ungarica era uscita dal cono d'ombra ed era diventata uno strumento della politica estera della duplice monarchia, in tale contesto va senz'altro inquadrato la competizione navale con l'Italia. Del resto gli austriaci fecero di tutto per, per, per far comprendere agli irritati britannici eh, che le ragioni del loro riarmo non erano rivolte contro, eh, il, contro la Gran Bretagna ma era, eh, andavano viste esclusivamente nel quadro della competizione eh, contro, eh, imbastita con l'Italia e per impedire che l'Adriatico potesse diventare quel Mare Nostrum che i nazionalisti eh, di Roma invece tanto ormai eh, reclamavano. Nel 1914, alla vigilia della guerra, il divario tra le due marine militari si era notevolmente accorciato eh, e, e l'Austria-Ungheria aveva decisamente sostituito la Francia come primo competitor della regia marina. Per Vienna eh, la, eh, la tregua offerta in basso adriatico e nei Balcani dalla politica del, del, ministro, del nuovo ministro degli Esteri italiano eh, di San Giuliano fu solo temporanea e comunque eh, eh, meglio sarebbe stato non abbassare mai la guardia nei confronti dell'Italia eh, dell anche perché nel frattempo tutta la regione era sconvolta da una serie di eh, avvenimenti che pensiamo appunto alla situazione in Macedonia in Albania eh, agli accordi italo-russi di Racconigi eccetera oh, ehm, eh, eh, insomma l'Italia eh, era diventato il principale, uno dei principali, eh, eh, um, un leitmotiv ossessivo per, per, per la politica estera eh, dell'Austria-Ungheria. E, e, e, e il fatto che a un certo punto eh, eh, l'Italia si fosse distratta da, dall'Adriatico per guardare più al Nord Africa mh, non lasciava a dormire sonni eh, tranquilli. Tutti sapevano che era insomma, che prima o poi eh, eh, una serie di spinte politiche eh, sia interne che estere avrebbero di nuovo portato l'Italia a, a rintessarsi all'Adriatico. Quindi l'ereditismo italiano complicava oltre misura la questione nazionale nelle province adriatiche dell'impero e, e, e, e costituiva un pungolo costante, una, una, eh, una preoccupazione costante per la, per la vostra Ungheria. Comunque eh, sappiamo che come nonostante il bellicoso piano di riarmo navale alla vigilia della guerra eh, eh, eh, tuttavia l'Austria-Ungheria mostrando alcune delle debolezze tipiche che sarebbero emerse negli anni del conflitto non aveva ancora predisposto un vero e proprio piano di guerra eh, eh, marittimo eh, né eh, eh, si era attrezzata per, per, per condurre eventuali operazioni fuori dal golfo di Taranto né anche in questo caso era venuta meno una certa eh, maledizione balcanica che continuava a perseguitare l'Austria-Ungheria eh, ricordiamo soltanto come una delle più munite eh, eh, basi navali austro-ungariche che quella di Cattaro, eh, viveva però sotto l'incubo di essere posta sotto la minaccia delle, eh, delle artiglierie montenegrine che, le, che, la, che dominavano questa base dal, dal monte Lovcen. Mi avvio verso la conclusione dicendo che la minaccia che pareva incombere eh, su una delle basi navali più importanti della duplice monarchia sembrava rical eh, ricalcare lo sconcerto austro-ungarico per la trasformazione indotte dall'esito delle guerre balcaniche. Il perno austriaco nei Balcani, cioè la Bulgaria, era uscita dalle, dalle guerre del 12-13 eh, con le ossa rotte, mentre trionfava il, eh, il nazionalismo serbo. Chi davvero poteva pensare seriamente che non ci sarebbero stati altri scossoni, che la Serbia eh, e il suo sponsor russo eh, si sarebbero accontentati e l'Italia sarebbe rimasta a guardare passiva negli anni seguenti? L'Adriatico era inquieto, però è anche vero che in questa fase, eh, eh, con l'Italia ancora intenta a digerire il boccone libico, a sconvolgere la tranquillità austriaca, era soprattutto il pericolo rappresentato dalla montante Marea Slava. Sappiamo bene, anzi, come per un momento Roma e Vienna parvero eh, ricompattarsi e fare fronte comune nella decisione di creare lo Stato albanese indipendente che sorse praticamente dal nulla, se non ispirato dalla necessità di questi due strani alleati della triplice per impedire alla Serbia di ottenere lo sbocco in Adriatico. Per un momento la convergenza di interessi italo-austriaca non si dimentichi l'enorme eco suscitata per esempio, in Dalmazia dalle vittorie militari serbe del 1912 e il 1913, sembrò in grado di arginare le ambizioni di Belgrado e di tenere le nazioni slave ancora fuori dell'Adriatico. Di certo la spettacolare esibizione di forza messa in atto in Basso Adriatico, e in Egeo verso le coste, coste albanesi e montenegrine dalla flotta eh, da guerra austro-ungarica nel pieno delle guerre balcaniche non parve però a fe, a avere effetti dissuasivi così immediati nei confronti degli arrembanti alleati balcanici eh, e, e in particolare appunto nei confronti della Serbia e del Montenegro. Come era successo in precedenti occasioni, anche in questa la coincidenza italo austriaca fu solo momentanea, destinata a durare una manciata di mesi, fino alla crisi politica del giugno luglio 1914. Le iniziative di Vienna, seguite al duplice omicidio di Sarajevo, palesemente in contrasto con il dettato della Triplice, permisero al governo italiano di separare i suoi destini, questa volta veramente in maniera definitiva, da quelli di Vienna. A questo punto, forse si può dire che la questione adriatica di per sé era ormai superata. L'Austria-Ungheria si era illusa di poter isolare e punire con la guerra la Serbia, risolvendo con una passeggiata militare anche il problema sudslavo della monarchia. Dimenticando però gli insegnamenti del cancelliere Badeni, che soltanto qualche decennio prima aveva scritto che in un organismo così peculiare e così delicato come l'Austria-Ungheria, la guerra avrebbe potuto avere effetti disastrosi per la sopravvivenza stessa dell'impero. L'Adriatico dell'Ungheria quindi è spettatore circospetto dell'ultima grande sfida militare degli Asburgo in attesa dello scontro, ormai questo anche sì, eh, anche davvero inevitabile, con l'ex eh, alleato italiano. Grazie. Ringraziamo Alberto Basciani, professor Alberto Basciani che prima ho dimenticato di, di presentare, professore di, di Roma 3. Storia dell'Europa orientale, quindi uh, uh, ringraziamo perché si è un po' uh, diciamo, esteso rispetto ai suoi ambiti di ricerca per aiutarci in questa importante introduzione a quello che è il tema della Grande Guerra. Cedo adesso la parola al uh, collega e amico, professore Federico Imperato, che uh, ci fornirà un contributo dal titolo «L'Italia e il Golgotha serbo, le relazioni tra Roma e Belgrado nella Grande Guerra». Sì, buonasera a tutti, e faccio immediatamente i miei ringraziamenti alla Fondazione di Vagno, a Gianvito Mastroleo, a Filippo Giannuzzi, anche per il passaggio in macchina fin qui. Eh, sì, io mi soffro sulle relazioni tra Italia e Serbia nella Prima Guerra Mondiale, in particolare in in questo episodio forse ancora poco conosciuto del Golgotha serbo, cioè di questa ritirata dei profughi militari e civili serbi eh, attraverso le montagne dell'Albania fino alle coste albanesi in seguito all'invasione della Serbia da parte degli eserciti eh, austro-ungarico, tedesco e bulgaro eh, cominciato nell'ottobre del 1915. Naturalmente una relazione di questo tipo non può che eh, iniziare da una data, cioè quella del 28 giugno 1914, dell'assassinio eh, dell'arciduca Francesco Ferdinando e erede al trono dell'impero eh, austro-ungarico e di sua moglie, avvenuto a Sarajevo eh, per mano di un cospiratore bosniaco, eh, Gavrilo Princip, che però era parte di una congiura eh, nata, diciamo concepita proprio in Serbia. Eh, Questo episodio, naturalmente, fu poi eh, la scintilla che fece detonare eh, la grande guerra, un conflitto immane, in insomma, che sconvolse l'Europa e non solo per più di quattro anni. ma immediatamente fu vista come l'occasione che aveva l'Austria-Ungheria per regolare definitivamente i conti con la Serbia e ridurla, ridurla a stato vassallo eh, dell'impero. Negli anni immediatamente precedenti al conflitto, infatti, eh, la Serbia si era ingrandita notevolmente da un punto di vista territoriale dopo eh, le due guerre balcaniche del 1912 e 1913. A quel punto lo stato slavo eh, poteva aspirare sia a fare da antemurale a una possibile espansione proprio dell'Austria-Ungheria nei Balcani, sia a diventare, a porsi elemento di coagulo eh, delle nazionalità slave del sud, svolgendo un ruolo diciamo, analogo, simile a quello che aveva svolto il Piemonte per l'Italia nel XIX secolo. La Serbia aveva, diciamo conquistato l'indipendenza già da diversi decenni e tuttavia non aveva ancora uno sbocco sull'Adriatico impeditole tra l'altro dall'annessione della Bosnia-Herzegovina eh, all'Austria-Ungheria avvenuta appunto dopo la crisi bosniaca del 1908, ehm, quindi appunto questo scontro eh, tra Austria-Ungheria e Serbia fece da detonatore alla prima guerra mondiale. Già un mese dopo, esattamente un mese dopo, infatti, l'assassinio di Sarajevo, il 28 luglio 1914, eh, Vienna dichiarò guerra a Belgrado. E questo portò naturalmente poi a far entrare nel conflitto anche le altre potenze europee, con l'esclusione eh, temporanea diciamo, dell'Italia. Per quanto riguarda le relazioni tra la Serbia e le potenze dell'intesa, Francia, Gran Bretagna e Russia, nella prima fase del conflitto, furono delle relazioni diciamo, altalenanti, eh, segnate diciamo, da diversi elementi di contrasto e di malinteso. L'elemento principale di questa eh, ambiguità nelle relazioni fu furono proprio le trattative che poi portarono l'Italia ad entrare nel conflitto a fianco dell'intesa, quindi capovolgendo le sue alleanze precedenti con gli imperi centrali, Austro-Ungheria e Germania, cosa che avvenne, diciamo, da un punto di vista sostanziale con la firma del patto di Londra del 26 aprile 1915, un patto segreto che praticamente assegnava all'Italia vasti ingrandimenti territoriali sulla sponda orientale dell'Adriatico, quindi l'Italia praticamente sarebbe diventata, secondo eh, i punti di questo, di, di questo patto, la potenza egemone in Adriatico e ciò naturalmente andava poi a confliggere con quelli che erano gli interessi eh, della Serbia. Tra Italia e Serbia quindi c'era un rapporto complicato, fatto di scarsa fiducia, di malintesi, di tensioni reciproche, dettate forse da una scarsa conoscenza anche reciproca. Il governo italiano quando firmò il patto di Londra non aveva una conoscenza esatta, ad esempio, dello jugoslavismo, che appunto era diciamo, sostenuto, dal governo serbo di Nicola Pacic, ma anche da diversi eh, fuoriusciti slaviche, eh, tra cui ad esempio ricordo Frano Supilo eh, e, e altri. Da un punto di vista serbo invece eh, il governo di Belgrado non aveva una conoscenza esatta dei termini in cui era stato firmato il patto di Londra, un patto che come ho detto metteva in contrasto questi due stati su due questioni fondamentali, quello della Dalmazia e quello della Croazia, mentre però in merito alla Dalmazia forse si sarebbe potuti arrivare ad un compromesso perché il patto di Londra assegnava all'Italia praticamente circa metà del territorio continentale Dalmata comprese le città di Zara e Sebenico e in più la fascia costiera fino a Capoplanca e le isole diciamo, prospicenti al litorale ma la parte restante del litorale Dalmata quindi da Capoplanca fino al confine con Montenegro, era stato stabilito insomma, che si sarebbe stato neutralizzato e poi diviso eventualmente tra Serbia, Montenegro e eventualmente anche la, la, la Croazia. Pochi spunti invece di compromesso esistevano intorno alla Croazia, perché, perché l'unione serbo-croata era diciamo, l'elemento fondamentale la condizione necessaria dello eh, jugoslavismo però se questo si fosse realizzata eh, sarebbe scoppiata come poi sarebbe scoppiata la questione di fiume, cioè di una città che era abitata da una popolazione prevalentemente italiana, che l'Italia non aveva chiesto eh, durante le trattative eh, per la firma del patto eh, di Londra e che però eh, il governo di Roma voleva evitare che andasse in mano alla Serbia o di uno Stato che raggruppasse appunto le nazionalità slave eh, del Sud. Allo stesso modo anche le altre potenze dell'intesa giocarono un po' su questa ambiguità e su questi fattori di malinteso. Eh, Francia e Gran Bretagna soprattutto seguirono la stessa linea che, che avevano seguito con l'Italia anche per Bulgaria e Romania cioè cercavano di portarle dalla loro parte promettendo loro acquisizioni territoriali a scapito della Serbia, in particolare ciò che la Serbia aveva ottenuto eh, durante le due guerre balcaniche quindi la Macedonia sarebbe tornata alla Bulgaria il Banato alla Romania, in cambio la Serbia avrebbe dovuto eh, espandersi a scapito dell'impero asburgico, quindi in Bosnia-Herzegovina o in Croazia eh, la allo stesso modo la Russia che cercò in ogni modo diciamo, di impedire la conclusione del patto di Londra e che fomentava la propaganda italofoba all'interno dell'opinione pubblica. Eh, serba. La conseguenza militare di questi malintesi fu la mancata collaborazione tra gli eserciti italiano e serbo dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia avvenuta il 24 maggio 1915. La pressione contemporanea dell'esercito italiano sul fronte dell'isonso e dell'esercito serbo sul confine comune con l'Austria-Ungheria avrebbe dovuto mettere in grave difficoltà l'esercito imperiale. Tuttavia questa Duplice pressione non ci fu perché l'esercito serbo rimase sulla difensiva per cattiva volontà da parte appunto del governo serbo secondo eh, il governo italiano in realtà perché la Serbia cominciava già a vivere un momento difficile al suo interno che poi l'avrebbe portato appunto al Golgotha cioè alla, eh, al, al crollo Com, quasi completo delle istituzioni, infatti all'interno della Serbia si stavano diffondendo insomma, diverse epidemie di tifo, di vagliolo, di colera e una vivida descrizione appunto, della situazione interna serba nella primavera del 1915 ce la fornisce un eh, giornalista americano famoso, John Reed, che appunto si recò nel paese slavo proprio nella primavera del 1915, lasciandoci appunto questi reportage che poi sono stati raccolti anche in un volume che è stato tradotto anche in italiano nella seconda metà degli anni 90 del Novecento. Del Arriviamo appunto alla dissoluzione del eh, possiamo dire della compagine statale serba proprio in seguito alla duplice offensiva quasi simultanea, 5. Eh, e 11 ottobre 1915 da parte appunto degli eserciti austro-ungarico e tedesco da una parte e di quello bulgaro eh, dall'altra. Eh, dall eh, abbiamo. È molto interessante, sono molto interessanti le corrispondenze diplomatiche tra il ministro Italiano presso il governo serbo, Nicola Squitti e il ministro degli esteri Sonnino, perché ci fa proprio capire insomma, la situazione di precarietà che viveva giornalmente il governo e la popolazione serba. Il governo serbo era costretto a spostarsi continuamente di città in città per evitare appunto di incrociare gli eserciti invasori. Già all'inizio della guerra il governo fu spostato da Belgrado a Nisce. Paesone di montagna era diventato improvvisamente una città di più di 100.000 abitanti, ma alla fine di ottobre ci fu un nuovo spostamento da Nisce a Kraljevo. Eh, il 5 novembre Nisce finì nelle mani dei bulgari e questo consentì... A tedeschi e austriaci di assumere un controllo pieno del tratto di ferrovia che collegava Berlino a Baghdad, il tratto che appunto attraversava la, la Serbia, per cui da quel momento gli imperi centrali avevano un collegamento diretto con Costantinopoli, quindi con l'altro impero appunto, che combatteva al loro fianco contro l'intesa. E poi insomma da Kraljevo a Mitrovica, a Monastir, l'attuale cittadina di Bitola in Macedonia, in un viaggio anche molto pericoloso che doveva attraversare una parte di territorio albanese, allora in pieno caos. E a, questo, eh, quindi a questo punto iniziò l'esodo dei soldati ma anche dei civili serbi, circa 200.000, che affrontarono appunto un viaggio di circa tre settimane attraverso le montagne dell'Albania, eh, su un terreno impervio, eh, affrontando anche altri pericoli come la fame, le privazioni, le malattie, insomma in quella che è conosciuta in Serbia come il Golgotha, un vero e proprio calvario, e che eh, anche uno storico britannico, eh, Martin Gilbert, ha definito una vera e propria epopea di dolore, eh, gli, I serbi giunsero eh, in Albania, i primi reparti dell'esercito serbo giunsero in Albania eh, il 25 novembre del 1915, tre giorni dopo eh, giunse a Scutari, una cittadina dell'Albania settentrionale, anche eh, re Pietro I, la corte, la famiglia reale, il governo serbo e lo stato maggiore del, delle forze armate serbe. A quel punto cominciò un una vasta operazione di rifornimento, soccorso, e salvataggio messo in atto dalle marine dell'intesa che durò diversi mesi fino alla primavera del 1916, che coinvolse insomma, diverse unità navali, un apparato complesso al punto che fu necessaria l'istituzione di una vera e propria commissione che doveva coordinare queste operazioni di soccorso, una commissione eh, guidata dall'ammiraglio Pino Pini che era sottocapo di stato maggiore della regia marina e eh, che era composta anche dagli addetti navali eh, francese, britannico, russo e serbo e dai delegati dei ministeri della guerra e della marina italiani eh, questa, eh, queste operazioni eh, avvenivano grossomodo in questo modo i profughi serbi venivano convogliati nei principali porti albanesi da nord a sud, San Giovanni di Medua, Durazzo e Valona e da lì poi venivano eh, recuperati in realtà il primo problema che eh, i governi dell'Intesa dovettero affrontare era proprio quello di capire dove portare questi profughi. Eh, Sonnino voleva che fossero diciamo, riorganizzati, stiamo parlando naturalmente delle truppe dell'esercito, sul territorio albanese e poi eh, mandati di nuovo a combattere contro eh, austriaci eh, e bulgari. Però l'importante era che eh, questi profughi non giungessero a Valona, nell'Albania meridionale, quindi che non superassero un confine che era determinato dal fiume Scumbini e dalle, dalla linea che univa diciamo, idealmente le città di Pechin e Tirana, perché per ragioni di ordine pubblico, perché non si voleva insomma, eh, fare entrare in contatto serbi albanesi data la rivalità appunto che li contraddistingueva ma anche perché Sonnino temeva che una volta stabilitisi in Albania, a Valono in particolare, i soldati serbi non se ne sarebbero più andati e naturalmente l'Italia aveva forti interessi sul porto dell'Albania meridionale, su Valona, lo aveva già occupato militarmente e naturalmente quell'avamposto permetteva all'Italia di avere un controllo completo delle due spalle ponde del canale d'Otranto, quindi della bocca, diciamo, d'accesso all'Adriatico o al Mediterraneo. Eh, alla fine la soluzione fu quella proposta dal governo francese, cioè di portare questi profughi, in particolare i soldati, nell'isola greca di Corfù, non prima di averla occupata militarmente. Eh, i malati, diciamo, i feriti invece venivano trasportati soprattutto nelle, nei porti francesi di Biserta, in Tunisia, Bastia e Marsiglia, mentre i prigionieri di guerra austriaci, circa 30.000 che i serbi avevano portato con sé in questo eh, diciamo esodo, tra virgolette, eh, furono... Eh, portati in vari campi di concentramento, messi in quarantena, in vari campi di concentramento sul territorio italiano, in Sardegna in particolare, alla, alla Sinara anche in Corsica, quarantena perché tra di loro si era diffusa un'epidemia eh, di colera. Eh, L'11 gennaio 1916 quindi eh, i primi reparti francesi occuparono l'isola greca di, Cor di Corfù e da quel momento le operazioni di soccorso e salvataggio eh, proseguirono in maniera più spedita eh, la regia marina italiana aveva messo a disposizione per queste operazioni sei piroscafi più grandi che avrebbero dovuto coprire il tratto da Valona a Corfù, mentre altre 12 unità navali più piccole eh, coprivano il tratto interno all'Albania quindi dai porti di San Giovanni di Medua a Valona e da Durazzo a Valona L'ulteriore problema fu poi cosa fare dei soldati serbi. Anche qui ebbe la meglio la proposta francese che intendeva riarmarli, riorganizzarli e spedirli sul fronte di Salonicco per riprendere le ostilità contro Austria-Ungheria e Bulgaria. Anche qui ci furono difficoltà logistiche notevoli perché questo viaggio eh, avveniva una parte via mare da Corfù a Patrasso e poi via terra da Patrasso al Pireo e poi a Salonicco. Il problema era che la ferrovia eh, Patrasso-Pireo era una ferrovia che consentiva un traffico limitato, cioè consentiva il trasporto di circa mille o duemila soldati al giorno, però interrompendo qualsiasi altro traffico per un periodo di due o tre mesi. E infatti ancora nel maggio del 1916 eh, il riarmo dei soldati serbi a Corfù era tutt'altro che pronto eh, e i serbi giunti a Salonicco a quella data non erano più di 5 6 mila uomini. Un eh, piccolo dettaglio eh, sulle difficili condizioni che i serbi dovettero subire anche a Corfù, nel senso che i feriti e gli ammalati eh, non furono fatti rimanere a Corfù ma trasferiti nel vicino isolotto di Vido. Eh, e, qui, e qui su Vido scoppiarono delle, ben presto una condizione igienico-sanitaria molto precaria, si diffusero le, insomma, le, le epidemie, vi furono più di 5.000 eh, decessi più di 5.000 decessi e praticamente data la scarsa superficie dell'isola e il terreno che era quasi tutto prevalentemente roccioso, eh, molti di questi soldati non furono seppelliti in terra ma in mare, in quella che rimane tristemente nota come l'Isola della Morte o il Cimitero Blu, da cui poi anche una poesia di un noto eh, poeta romantico serbo, Milutin Bogic, da cui fu tratta poi anche una famosa canzone patriottica. Finisco soltanto ricordando che al ricordo dello, delle operazioni di salvataggio dei profughi serbi, Esiste all'interno del porto di Brindisi una targa commemorativa marmorea che recita così, dal dicembre 1915 al febbraio 1916 le navi d'Italia con 584 crociere protessero l'esodo dell'esercito serbo e con 202 viaggi trassero in salvo 115.000 dei 185.000 profughi che dall'opposta sponda tendevano la mano. Grazie. ringrazio anche Federico Imperato noi per motivi di tempo dobbiamo concludere qui questa nostra sessione ma prima di concludere chiedo di passare la, eh, il microfono al professore Netrigiani mi, mi importa notare come che è un po' l'obiettivo di questi due giorni di eh, questo evento che dura due giorni qui a Conversano la memoria della grande guerra è una memoria soprattutto di un adriatico che è un mare condiviso è un mare di memoria condivisa eh, dove sappiamo che Esistono tragedie su entrambe le sponde di, di questo eh, mare nostro e, e, e che ci importa sottolineare ancora come questa memoria, soprattutto la memoria di dolore, è che non è riuscita allora come oggi a, a insegnare l'unica lezione possibile che è quella del ripudio della guerra. Grazie a tutti.